questa cosa manca io sinceramente non saprei neanche come costruirla diciamo è una cosa che va in qualche modo esaminata studiata approvata eh, probabilmente però secondo me se si limita a dire io sono la parte del lavoro perché difendo i diritti dei lavoratori voglio le riforme voglio cambiare le leggi difficilmente si riesce a coinvolgere chi lavora se invece ci si mette nell'ottica di dire io rappresento quella parte, voglio in qualche modo farne una parte simbolica, eh, diciamo, della, della parte politica e in qualche modo voglio eh, fare in modo che la coinvolga anche emotivamente nel mio lavoro, nel mio soggetto, forse diciamo, ci sono più possibilità che quella parte dica sì, cioè quelli sono rappresentano me, rappresentano noi, siamo quelli di non, di nostri, sono i nostri e, e quindi vale la pena in qualche modo unirsi e dare una mano, perché effettivamente li eh, posso identificare. Diciamo, la cosa è molto, da un lato banale, dall'altro pratica, possiamo definirla. Cioè, è veramente una questione di dove si allocano le risorse che vengono create col lavoro. Cioè, chiaramente, diciamo, non dico niente di nuovo, il lavoro crea nuovo valore e questo valore chiaramente deve essere in qualche modo distribuito. tra La questione che io... Posso dire, diciamo, che in questo momento secondo me indebolisce molto il mondo del lavoro, e i lavoratori e le lavoratrici, è proprio l'assenza della discussione del lavoro dal dibattito pubblico. Normalmente un lavoratore o una lavoratrice partendo da una posizione di debolezza, molte volte non riesce neanche a rendersi conto di uno i suoi diritti e di quello che può andare anche a rivendicare o a chiedere. Quindi molto spesso diciamo, aderisce, magari subodorando diciamo così che c'è qualcosa che non va, ma aderisce semplicemente alla tesi e a quello che gli viene detto dall'attore di lavoro che viene visto come parte forte, come parte che ha i propri consulenti, come parte che si può permettere l'accesso a una conoscenza che il lavoratore o la lavoratrice stesso non ha. Così che il datore di lavoro che ha sempre ragione, perché in qualche modo è una ragione che la ragione si costruisce con la forza, ma che la ragione può essere costruita con la forza anche dall'altro lato, in qualche modo, è un equilibrio che si deve ritrovare ogni giorno e che, purtroppo, in un conflitto come quello tra capitale e lavoro, spesso non si trova. Questo accade poi in tutti i conflitti: non si trova gentilmente, ma si trova anche appunto con delle battaglie a volte nella loro astrattezza, però comunque anche molto dure di diritto o, o politiche. Cioè quello che manca è in qualche modo una rappresentazione simbolica del mondo del lavoro che riesca a permettere alle persone di identificarsi in un tempo classico, si diceva, comunque anche in un gruppo in qualche modo che rivendichi un, una battaglia e un obiettivo e comunque anche la forza di poterla vincere e raggiungere quella battaglia perché è vero che la precarietà in qualche modo rende i lavoratori e le lavoratrici più ricattabili però è anche vero che dall'altro lato li rende meno legati a quel posto di lavoro quindi diciamo con meno da perdere Dopo il fascismo l'intervento che è stato visto come più urgente di tutti è stato esattamente il divieto di intermediazione di manodopera, che all'epoca era fondamentalmente il caporalato, oggi è sempre caporalato, però diciamo, si articola in maniere anche differenti. E questo vorrebbe dire l'abolizione delle cooperative a cui vengono appaltati il lavoro, l'abolizione degli appalti di lavoro, l'abolizione, secondo me, anche delle agenzie di somministrazione, in cui in questo momento, anche se legali, quelle, diciamo si annidano le peggiori storie di sfruttamento cioè in questo paese per comunque restituire una responsabilità al soggetto che effettivamente utilizza le prestazioni perché in questo momento noi proviamo, ci troviamo in un paese in cui diciamo, qualcuno utilizza, si arricchisce anche sulle prestazioni lavorative e però si spoglia totalmente da ogni responsabilità nei confronti sia dei lavoratori che anche dello Stato con il pagamento di tasse e di contributi. E questo, secondo me, è il tema fondamentale nel mondo del lavoro oggi. parlare dell'altro contropotere che deve bilanciare il potere che geneticamente è nelle mani del datore di lavoro, secondo me difficilmente si riesce a intercettare anche la voglia di cambiamento che inevitabilmente è persone tutto il giorno subisce comunque un potere sul posto di lavoro, cosa no? che a lungo andare non è piacevolissima per nessuno e difficilmente lo riusciremo a intercettare solamente su una questione, parlando solamente di diritti, solamente di leggi e solamente di riforme. Io lo trovo un dibattito importantissimo, ma se l'obiettivo è quello di ricostruire un soggetto politico che effettivamente, eh, diciamo, effettivamente intercetti chi lavora, sia piuttosto sterile e sia più importante parlare, partire dalla rappresentazione di lavoratori e di lavoratrici, dalla questione del potere e dalla questione dell'empowerment, come si dice oggi per altri argomenti, però effettivamente è vero e così, da una sorta di entusiasmo, di, di riscoprire un entusiasmo dell'essere, un soggetto che lavora, che crea valore e che in qualche modo può guardare in faccia, non levarsi il cappello, come si diceva nell'ottocento, e ritrovare un empowerment una forza nella propria condizione che esiste, che è connaturata proprio al movimento della persona che lavora in qualche modo e crea valore perché spesso si ha l'impressione che i partiti o movimenti che più agitano la questione siano molto più intellettuali che formati da veramente eh, lavoratori che hanno una cercano proprio un referente per la loro lotte eh, soggettivamente anche in base alla sua esperienza di militante il nuovo soggetto che caratteristiche dovrebbe avere per essere proprio un partito di lavoratori non soltanto per i lavoratori io chiaramente se avessi la risposta a questo quesito non so, sarei lenin e quindi chiaramente <ride> diciamo non ce l'ho posso dare delle considerazioni diciamo generali. Io credo insomma ricollegandomi a tutto quanto detto sinora che sinora in realtà nessun partito pur diciamo, volendo effettivamente difendere i diritti dei lavoratori e di lavoratrici si sia posto effettivamente la questione della riorganizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e della rappresentazione perché magari la riorganizzazione è anche elemento più sindacale che è prettamente politico però della rappresentazione dei lavoratori e lavoratrici come classe sociale e non solamente come gruppo tra i gruppi secondo me uno di errore è questo cioè parificare insomma, la classe lavoratrice a gruppi come possono essere gruppi LGBTQI oppure anche le donne Cioè, chiaramente penso che le donne sono un gruppo assolutamente maggioritario probabilmente anche più maggioritario rispetto ha il numero dei lavoratori e delle lavoratrici presenti, però chiaramente hanno una condizione di eh, subalternità che però è diversa da quella di sfruttamento economico di una classe sociale, perché semplicemente sono due tipi di raggruppazioni, diciamo così, di raggruppamenti eh, diciamo, diversi. Il lavoro non è solamente una condizione esistenziale, io sono nata donna e quindi diciamo, chiaramente mi becco tutte le oppressioni in quanto donna, ma è una questione di cioè, chi lavora oltre ad avere una forma di oppressione è anche una forma di potere, perché senza lui lavoro non c'è il valore che viene creato e che viene in qualche modo acquisito da altri, diciamo è molto differente secondo me la connessione, si parte intanto da una confusione che non sempre giova secondo me nessuno dei due, nessuna delle forme di oppressione che uno vuole in qualche modo combattere. Grazie